uno one shot ah ma perché vuoi che la police non ti piglia no ce l'ho la ah, police ma... non ce l'ho lo sapevo, lo che lo facevi? Che ci andiamo a spiaggia Nord? Boh andiamo a fare un giro turistico Secondo me non frena questa macchina Ma se andiamo per l'autostrada? Beh! <ride> si è aperta! Sistemato! Andrea, metti posto il cofano. Eh... Andrea, scendi su... Scendi, prendi... Prendi i piedi, metti posto il cofano. No, devi parlare come albanese. Come no, sembrava Giobastianic. Eh. Cioè, non so come parlavi Vabbè, prendi i piedi, salta, butta giù quel... Quel... Quel titolo lì. Vabbè, saliva. No, no, no, no. Ok No Non cedere è, ceduta. è ceduto No sta volando via ah, ah. No no no non no, dai no. C'è stato, c'è sta, c'è sta, c'è sta, c'è sta, c'è stato. Dove stai? Qui. Sì. Ah, ciao. Ah, ma dare a me. Ah, oh, no. Aspetta che faccio... Dio trick. Via il Giappone. il Giappone. No. Ora prenderemo una strada diversa perché abbiamo la Polaris. Va bene. Andiamo oh, vuoi. Oh, no. Eh, <ride> Oh, oh boy. boy! Oh, prendi quel pezzo là. Prendi quel pezzo là. E cosa Vai devi bene. fare? E lì, beh Si no se c'è la fole c'è la fole Preciso! Ce ne sono anche cinque dietro! E una avanti! Eh, notato. Vai col tricle! Mamma mia! Tagli Arcaio! No! È lo stesso fiume di prima! Vai dietro, è dietro, è dietro! Ole! C'è dell'acqua dentro! Oh ce la cavi, Anzi, stiamo pure perdendo la police. Più o meno. Guarda, facciamo un, un trick o due. Tieni! Ok, parti, parti, parti, parti, parti, parti, veloce, veloce, veloce. Parti! Spingi ah, Ok. vai su quel ponte per per giro. Appunto. Destra. Ok. Ciao, pule, davanti. Non è vero. a destra. Un momento ah, mi ha visto, mi ha visto No! Non mi visto! Sì, ha visto! Si, visto! No! ha dato l'esperienza? Si sì. il Gipone. Perché ci sono i Gponi adesso? Corretto Perché Voi siamo più. tra le colline <ride> Hai visto come stavo correndo? L'hai ucciso! Andiamo in montagna! Andiamo in gita Mi piace sto gioco, si può comprare? facciamo la città e dopo ti compri il gippone si sì. tanto che però se non gippone va forte È un gippone mica mica poca roba siamo arrivati si sì. La sottoscrizione di un'assicurazione garantisce la disponibilità di un veicolo sostituto nel caso il tuo venga distrutto, non posso. Ah, oh, prendere okay. dobbiamo prendere l'altro. Okay. Ora tuo? Teoria sì. L'albero! Va a posto. Mare! Aspetta! Pirla! <susurra> mare sei diventato Goku Sei teletrasportato mare è dubbio mare no no no no no no no scartavo no, scartavo no, scartavo no scartavo no scartavo, scartavo. Scartavo, scartavo, scartavo. Qua qua no no no Sono sprofondato nel terreno. Sai una cosa. Cosa? Guarda qui piccola? là. Sì. guarda Forza quello com'è partito! No. Al mio bene che sta lì a destra. Pierra. eccolo. Mi sa che devo guidare io. Però. Questo qua. No, devi entrar. Sali, sali, sali, sali, sali, sali, veloce, veloce, veloce. Vai dentro. Sto entrando. suona, io. Io rispondo. C'è la police davanti. Suona. C'è la police davanti alla porta. Davanti alla porta. A posto. Torniamo a casa. vuolto prendi il, prim il primo paracoduto che trovi buttati hai visto il colore della scuola lenta? no sono caduto fra i cieli e sopra Aia, aia. Nero, no, no. No, no. Vuoi uccidermi? No. Aia, è già quello che dovevo. So. Sono one shot. Ah, ma perché vuoi che la foresta non ti piglia? No, ce l'ho. la ah, ma... Ce l'ho, non ce l'ho. No. Sì. Fatta. Fatta. Magia. Magia. Sarò il Money Mani devo fare il cat. Yeah. <laughs>